Carissimi, siamo alla quinta domenica di Quaresima, e eh, il Vangelo ci ricorda che le belle notizie si fanno strada da sole, vogliono vedere Gesù, il Vangelo comincia a diffondersi, la buona novella, la bellezza della parola di Gesù, lo vogliono vedere, sono incuriositi, sono questi greci, no? pagani, vogliono vedere Gesù e Filippo si fa portavoce presso di Lui, ma Gesù non ha che da mostrare la sua vita feriale e non a caso gli parla di quello che gli dovrà accadere, gliene parla con il simbolo del chicco di grano. Se il chicco di grano non, non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. È la logica del chicco di grano, quindi del nascondimento, dell'umiltà, del dover morire per amore. Dover marcire addirittura. L'immagine di Gesù che viene portato nel sepolcro ci ricorda proprio questo. Vi rimarrà tre giorni, perché eh, appunto ci deve dare prova di solidarietà piena con l'uomo e vince la morte, porta frutto appunto. Qui non si tratta di fermarsi alla, al morire. Il chicco marcisce ma per produrre non per morire in maniera inesorabile, definitiva. Deve produrre, e noi dobbiamo produrre con la nostra vita, qualche volta anche morendo a noi stessi. L'autoreferenzialità, il protagonismo, di cui oggi come molti si rendono in qualche modo attori, spettatori, a tutti i costi voler emergere, il carrierismo, per carità, anche nella Chiesa in qualche caso si introduce questo virus dell'autoreferenzialismo, così lo ha chiamato l'Arcivescovo di Bari, il nuovo Arcivescovo di Bari, in una celebrazione, e questo sì, ti fa spiccare lì, lì per lì, ma siccome non sei passato attraverso la morte, non marcisci per amore, allora non produci poi perché solo nel momento in cui marciamo, nel momento in cui ci dedichiamo, ci rimettiamo del nostro personale, ci mettiamo impegno, ci mettiamo amore, solo in quel caso potremo produrre molto frutto. Però ecco, non, non, ci, non ci dobbiamo dimenticare del pane. La memoria del pane darà anche un senso. A tutto questo, ci farà cioè accettare la possibilità che il chicco di grano muoia, il pane che poi Gesù ci dona, il suo corpo, il suo sangue, l'eucaristia. È un percorso molto sottile, molto profondo, che ci porta a questo grande dono, il dono che il Signore fa di se stesso a noi, morendo per noi, e il dono che dobbiamo essere noi, gli uni per gli altri, impegnandoci in un lavoro di decentrazione, decentramento e di, e così, di impegno d'amore per i nostri fratelli. Buona domenica.